Benvenuto nella mia Academy di Pasticceria! Io sono Andrea Di Giglio, chef pasticcere, professionista dal 2004 e aiuto le persone in pasticceria a diventare molto più abili come un pasticcere professionista. Infatti abbiamo nella nostra Academy Online di Pasticceria tantissimi corsisti da tutto il mondo che fruiscono dei nostri corsi per diventare molto più bravi, sia chi parte dalle basi che è un appassionato, sia chi ha un'attività di ristorazione, cuochi, pizzaioli e tutte le persone che vogliono migliorare in pasticceria. Infatti questo video è per dirti che è uscito il nostro nuovo corso sui bilanciamenti, un corso meraviglioso per chi vuole mettere il turbo in pasticceria, per chi vuole mettere l'acceleratore e ragionare e capire le cose come un pasticcere professionista. Sì, perché all'interno di questo corso capiremo la pasta frolla, bilanciamento, teoria e pratica. La pasta choux, bilanciamento, teoria e pratica. La pasta sfoglia, pratica, teoria, bilanciamento, bilanciamento sugli ingredienti, bilanciamento sul procedimento. Le creme di base, derivate e composte. Le masse montate, quindi i pan di spagna. I biscui, le da quasi, i frangipani. I meringaggi. E il bilanciamento dei cake, teoria pratica, semifreddi, quindi vedremo tanta bilanciatura alla lavagna dei semifreddi, sia per capire come bilanciarlo e vedremo vari gusti, varie tecniche, ad esempio del parfait, biscuit glacé, semifreddo all'italiana. Il bilanciamento, teoria pratica dei piccoli lievitati, del panettone, la gestione del lievito madre in tutte le sue forme. E il temperaggio del cioccolato. Questo è il nuovo corso dei bilanciamenti che è come mettere il turbo in pasticceria per diventare e ragionare come un pasticcere professionista, senza più limitarsi a copiare ricette ma a capire i ragionamenti. All'interno di questo percorso, come sempre nelle versioni full, hai la mia assistenza. Sotto ogni video lezione potrai scrivere un commento, io ti risponderò e risolverò ogni quesito, altrimenti qui sotto in descrizione trovi il link per iscriverti subito o parlare con la mia assistenza per capire quali sono magari i percorsi più adatti a te o se questo è il percorso più adatto a te. Inoltre in omaggio troverai il libro Bilanciami che è oltre 170 pagine di puro valore che ti insegnano i ragionamenti di pasticceria e le varie bilanciature di base della pasticceria non solo quindi per copiare come dico una ricetta ma per capire i ragionamenti. Perché molto spesso in pasticceria non si capisce l'effetto che è dato da una causa e se si capiscono le cause si riescono a modulare gli effetti. Ecco perché è nato questo corso, proprio per capire le fondamenta della pasticceria. Come i nostri corsisti da tutto il mondo ormai che fruiscono i nostri corsi, che imparano e migliorano e diventano sempre più abili e capaci. Quindi che dire, io ti saluto, spero di vederti all'interno del corso, qui sotto c'è il tasto per parlare con la mia assistenza o per iscriverti subito. Io ti saluto e spero di vederti all'interno del corso. Ciao!